Ma che diamine vuol dire intercettare le esigenze dei propri clienti online? Eh, scusa, eh, perché è una bella frase, suona fighissima, veramente. Ma nel concreto: questo intercettare. Poi, alla fine, Robby, di che cosa si tratta? Cioè, dicelo in parole semplici, senza tanti giri mh, complicati, filosofici, controvento, cose che poi dopo ci troviamo in difficoltà a capire. Intercettare come? Com'è che uno si mette lì così e riesce a, a beccare quelli che stanno volando nella tua direzione? Che vuol dire intercettare le esigenze dei propri clienti online? Intercettare... Significa potersi far trovare all'interno dei risultati delle ricerche di Google quando qualcuno scrive una frase, una domanda che riguarda il settore commerciale o non per il quale tu vuoi essere trovato. Questo vuol dire intercettare, perché poi le persone online, ti possono trovare solo in due maniere o fanno una ricerca su Google e ti trovano, oppure possono chiedere ai loro amici, ai loro contatti sociali, ma lì non funziona più il discorso di intercettare lì funziona il discorso hai una reputazione, una credibilità un'autorevolezza tale, per cui gli altri quando gli viene chiesto eh, ma che conosci per caso qualcuno che veramente capa a fare questo tipo di cose diranno, Ah come non conosci Paolo, Antonio, Marcello, Fabio, Luciana, Antonella, Fabiola, lei è la numero uno, valla a trovare, ma se io voglio intercettare letteralmente le persone attraverso il farmi trovare nei primi risultati delle ricerche di Google, che cosa devo fare in pratica? Due cose, Numero uno, devo verificare la situazione dell'offerta e della domanda, cioè per quali frasi, per quali parole ho la speranza di poter essere nei risultati di Google, perché se già ci sono centomila altri siti che si occupano di quella cosa lì, io come faccio a entrare? Ma cioè Sarebbe un po' una scommessa con l'impossibile, quindi torno con i piedi per terra e devo cercare di trovare quali sono le frasi, le parole chiavi legate all'argomento, all'industria, la nicchia di mercato nella quale opero, dove? Ah, c'è un discreto volume di domanda, cioè c'è un buon numero di persone che ogni mese fa questa ricerca su Google. Come faccio a sapere quante persone ci sono che ogni mese fanno ricerca su un certo argomento? Uso il Google Keyword Planner che mi dà queste informazioni. Numero 2, devo vedere quanta offerta già c'è, perché se c'è domanda ma c'è tantissima offerta, cioè è pieno di siti, blog, risorse, app che risolvono questa domanda o che rispondono a questo problema, io non ho possibilità di apparire prima di loro se già sono in cento e sono da anni lì a fare a botte, a sgomitare per farsi trovare tra i risultati delle ricerche di Google, quindi devo trovare una situazione nella quale ci sia domanda ma non ci sia tanta offerta. La seconda cosa importante da fare è di scrivere, di creare, di mettere al mondo dei contenuti di valore pesanti che soddisfino non tanto l'esigenza del lettore di sapere tu chi sei, cosa fai, cosa offri, cosa vendi, quanto costano i tuoi prodotti e via dicendo, ma che risolvano già da subito alcune delle sue esigenze principali. Quindi se ti occupi di affittare i cammelli, ma le esigenze che girano intorno all'affitto dei cammelli quali saranno? Dove parcheggiare i cammelli? Cosa si dà da mangiare ai cammelli quando hanno fame? Quanto beve un cammello? Qual è la massima velocità che può andare un cammello? Che tipo di manutenzione richiede un cammello? che gli devo cambiare, l'olio ogni quanto lo fa, gli zoccoli ogni quanto li fa, gli devo fare il pelo ogni quanto tempo, Vi devo pulire il parabrezza ogni quanti chilometri queste sono le esigenze che girano intorno a chi normalmente si affitta un cammello vuole sapere queste cose se vuoi creare dei contenuti utili quindi non ti preoccupare di mettere tutto il fuoco sulla tua scuderia di cammelli sulle foto dei tuoi cammelli i nomi dei tuoi cammelli quanto sono bravi i tuoi cammelli ma anche su tutte le esigenze che girano intorno a questi cammelli ma queste informazioni me le devi dare tu che affitti i cammelli non è che le devo scoprire io perché se tu me le dai se tu me le condividi gratuitamente, se me le presenti in maniera facile da consultare e da leggere, beh la tua reputazione e credibilità aumenta subito, quindi io ne parlerò ad altri, a tutti quelli che vogliono come me affittare i cammelli. Due Google apprezzerà che tu crei dei contenuti immediatamente utili per i tuoi lettori, coerenti con l'argomento di cui tratti, coerenti con la nicchia di mercato nella quale operi, e che tra l'altro puntano magari a siti, ad applicazioni, ad altre risorse online autorevoli che si occupano anche loro di affitto di cammelli perché se tu gli indichi ecco, dei bei video da vedere su come si guida il cammello, gli mostri dei libri che spiegano tutto su come si parcheggiano i cammelli oppure gli mandi a leggere un bel articolo su come creare un parcheggio notturno per il tuo cammello fai una cosa utile per i tuoi lettori per Google per la tua reputazione e credibilità e soprattutto per i cammelli. Quindi intercettare vuol dire farsi trovare tra i primi nei risultati delle ricerche di Google. Per poter stare lì devi fare prima un'analisi della concorrenza e della domanda che c'è per quella frase, per quel set di parole che hai individuato dall'altra parte devi preparare dei contenuti utili che non parlino soltanto di te, di quello che fai, dei tuoi prodotti e quanto sono buoni, ma che vadano immediatamente a risolvere quelle che sono le esigenze complementari che i tuoi clienti o potenziali tali probabilmente hanno.